buongiorno ai baristi allora ci sono delle pagine di Gramsci molto chiare sul ruolo della stampa borghese io le cito spesso eh, le ho... mi sono entrato in conoscenza perché eh, diciamo, ho scoperto Gramsci in tarda età eh, dal momento che come sapete una volta ero di sinistra e quelli di sinistra certi libri fanno solo finta di averli letti eh, l'ho scoperto grazie ad arturo che non è la stella la gigante rossa della costellazione dell'orsa ma è eh, anzi no della costellazione di arturo una gigante rossa ma è, è, è, ma è, è um, un lettore del blog orizzonte 48 del blog del presidente barra caracciolo e è, quello che stupiva Gramsci, che lo indignava, che lo faceva assolutamente, assolutamente andare fuori dai gangheri, era il fatto che eh, eh, le classi eh, economicamente subalterne, insomma gli, gli operai, non si rendessero conto del fatto di essere loro a finanziare la propaganda politica fatta contro di loro. Ecco, ora se dopo le parole abbiamo appena sentito a Omnibus La 7 andatevela a risentire sostanzialmente, cioè noi non avremmo dovuto indennizzare una serie di piccoli imprenditori sono stati presi i baristi, ad esempio, perché fondamentalmente, se in Italia il debito pubblico è grande, la colpa è loro perché non hanno pagato le tasse. Però, tutto questo in un paese che Potevo dirlo in trasmissione perché molti non avrebbero capito. Ha ah, il record di avanzi primari, quindi probabilmente non so eh, che, cosa, che cosa si, si, si, si, si, si, sarebbe, si sarebbe voluto no? eh, da parte di quelli che imputano allo scontrino del barista il debito pubblico al 130%. Eh, che cosa si sarebbe voluto un avanzo primario al 10% cioè che lo Stato succhiasse il 10% di risorse dall'economia reale per fare che no e eh, eh, qua abbiamo un problema la simpatica transazione con il simpatico personaggio proveniente da una civiltà millenaria diversa dalla nostra che eh, alberga presso il semaforo e che mi prende per un pazzo perché tutte le mattine mi vede parlare da solo, ma io. Però mi prende per un pazzo con rispetto, come io rispetto lui, lui rispetta me. A questo punto, cari baristi, correte in edicola a comprare Repubblica. Gramsci continuerà a stupirsi, mi stupirò un pochino anch'io, però continuerò a darvi delle informazioni fondate non su dei pregiudizi da eh, diciamo così, eh, cortile, ma su eh, la eh, migliore eh, letteratura scientifica internazionale soprattutto sui dati. Fra i dati vorrei inserire anche i resoconti scenografici delle assemblee parlamentari. Perché eh, avete capito a cosa serve la pandemia? Perché ne hanno bisogno questi qua della pandemia, questa, questa roba qua? Quest cioè, hanno la forma di esseri umani, ma non hanno il contenuto dell'essere umano, che è l'umanità perché alla fine quello che ci hanno ridetto oggi in trasmissione è la stessa cosa che ci stanno dicendo implicitamente o esplicitamente da quando è iniziata questa crisi che per loro un bambino tedesco vale più di un bambino greco perché dire che sì l'austerità è un errore ma prima della pandemia nel 2011 non era così se l'austerità prima della pandemia andava bene perché l'austerità ha portato il debito pubblico dal 116 al 135% del PIL? No? Non dovevate abbatterlo il debito pubblico con l'austerità? E allora vedete che la pandemia a questi esseri che hanno la forma dell'umano vuota del contenuto dell'umanità serve a due cose. Primo, a governarvi col terrore. Perché è chiaro che non appena un po' di razionalità prevarrà, e già ora ce ne sono i segni, eh, si dirà qualsiasi cosa tranne questi. E ff, diciamo così, considerando che noi possiamo fra l'altro rivendicare di non essere esattamente qualsiasi cosa, ma di essere quelli che hanno sempre visto arrivare prima le catastrofi che il PD stava provocando. Abbiamo visto arrivare prima le catastrofi dell'austerità, abbiamo visto arrivare prima le catastrofi dell'unione bancaria, abbiamo visto arrivare prima, dovrei passare io, ma passi pure lei Io, diciamo, ho visto arrivare anche la sua catastrofe che sarebbe stata diciamo, causata dal passare col Rosso ed essere eh, affettata da un senatore della Repubblica che ha altro da fare che affettare i cittadini vorrebbe cercare di far capire che cosa si trovano davanti quando accendono la televisione o quando aprono un giornale che poi voglio dire, no? Insomma, diciamo, tu sei stato uno dei cantori dell'austerità. Perché? Tutti i media oggettivamente hanno cantato l'austerità, non gliene faccio una colpa. Quello era, era, era quello che dovevano dire, ma non perché qualcuno gli dicesse dirlo, era lo spirito del tempo, erano i messaggi che venivano dalla grande stampa internazionale, erano so, vabbè, una serie di condizioni oggettive, ben poche persone nel mondo dei media eh, sono dotati di, eh, diciamo, di anticonformismo, naturalmente esattamente come in un altro presidio di democrazia che è il Parlamento, anche nel mondo dei media, non è sempre né possibile, né necessario, né forse opportuno che chi parla di una cosa ne sia specialista, perché chi parla di una cosa ne parla anche per portare avanti le opinioni di chi magari specialista non è, per rappresentarle, per analizzarle, quindi va benissimo. Io sono una, ho la massima indulgenza verso queste persone, che, verso le quali, come dire, Insomma il sorriso di compatimento che provo verso gli analfabeti dell'economia, della macroeconomia segnatamente lo tengo dentro di me perché non è carino far vedere agli altri che sono sprovvisti di mezzi e metterli in difficoltà, però insomma, bisogna anche avere un po' di rispetto per gli altri, cioè il rispetto che io cerco di avere per chi non sapendo niente e sbagliando tutto continua a pontificare, d'accordo? parte dei casi assistito da quel simpatico meccanismo del 5 contro 1 e fra i 5 c'è l'arbitro che, che conosciamo e che non ci scandalizza anzi ci diverte perché noi amiamo combattere però il rispetto che io ho deve essere avuto quello stesso rispetto anche per il barista, anche per il ristoratore anche per l'esercente di una funivia in montagna anche per l'istruttore di una palestra, anche per il proprietario di una palestra cioè, fatemi capire, eh, ma state veramente sostenendo che la pandemia in fondo non è così male perché ci permette di applicare la pena di morte sociale ai nemici dello Stato che sono quelli che asseritamente avrebbero evaso? State veramente sostenendo questo? Bene, d'accordo, allora fateli fallire e poi che cosa fate? Li mantenete, no? li mantenete con reddito di cittadinanza cioè il progetto è questo facciamo fallire i piccoli bottegai vasori, facciamo fallire il professionista perché c'è la macchina più bella della mia io mentre parlavano quelle persone pensavo a, a Niemöller cioè che voi conoscete in realtà come Brecht, ma insomma, no. Prima vennero a prendere i baristi e io ero contento perché una volta non mi avevano fatto lo scontrino. Poi vennero a prendere i professionisti e io ero contento perché il mio avvocato aveva una macchina più bella della mia. Poi vennero a prendere i ristoratori e io eh, giubilai perché una volta mi dettero la pasta scotta. Poi vennero a prendere i giornalisti e non c'era più nessuno per raccontarlo, neanche i giornalisti, che se stanno fallendo diciamo, uno dietro l'altro, cioè se sono uno dei settori peraltro più sussidiati, cioè il sussidistan che eh, diciamo, alcuni così eh, etichettano, poi si può discutere, Io forse qui ci sarebbe bisogno di una visione un pochino più, più, più sfumata insomma, di che cosa uno Stato debba fare o non debba fare in condizioni di emergenza, ma possiamo a dirci che c'erano alcuni cittadini italiani che già abitavano nel Sussidistan ed erano quegli stessi che passano la maggior parte del tempo a denigrare a aprioristicamente intere categorie di italiani o addirittura tutti gli italiani. E eh, insomma, diciamo. Gramsci, a parte il fatto di essere di sinistra, diciamo... Diciamo che delle cose lucide le ha dette, eh? Eh, perché insomma, questa cosa del, del, del boicottare la stampa borghese, come diceva lui, ha un grande senso. Il vero problema qual è? È che al tempo suo... Eh... Non era così facile boicottare la stampa borghese perché non esisteva un'alternativa, non esistevano mezzi alternativi di informazione. Cioè, al tempo suo un proletario che avesse voluto sapere se il PIL cresceva o calava, a parte il fatto che quando lui scrisse queste parole gli istituti nazionali di statistica ancora non c'erano, non era... Forse era appena nato Simon Kuznetsk, quello che ha strutturato la contabilità nazionale, ma insomma, diciamo, eh, avrebbe dovuto mettersi a dorso di mulo, venire a, a Roma, al Ministero e farsi rispondere da qualcuno. Adesso, per conoscere un dato economico, ma anche un dato politico, ma anche il risultato di un dibattito parlamentare, basta semplicemente usare Internet. Adesso esiste la possibilità di accedere alle fondi. Quindi adesso, se prima, non boicottare eh, la stampa borghese, cioè quella che diciamo, difende legittimamente i suoi interessi, ma naturalmente sono interessi che confliggono, per esempio oggi l'abbiamo capito, con quelli del barista, se a quel tempo boicottare la stampa borghese era oggettivamente difficile perché era oggettivamente mh, complesso chiedere alle persone di vivere come monadi senza porte e senza finestre, di non avere alcun tipo di riscontro su, su che cosa stesse accadendo nel mondo circostante. Beh, oggi devo dire che chi non lo fa, chi non boicotta, non ha assolutamente scuse dal momento che esistono mille e uno mezzi per accedere direttamente alle fonti che è peraltro uno dei motivi per cui io sono sempre così infastidito quando mi viene chiesto, anche da, dai lettori, anche da voi con tutto l'affetto che ho per voi, vedete quanto tempo vi dedico mi viene chiesto per esempio di commentare frasi del politico X riportate dall'agenzia Z, e poi derelato dal giornale W ma i casi sono due o c'è il video e allora si vede che cosa la persona ha detto normalmente ha detto una cosa completamente diversa e vi hanno date mille prove oppure se non c'è il video non se ne parla basta, basta, non set. ecco tutto qui, cioè... E quindi torno sul punto, questi hanno bisogno della pandemia per due motivi, primo per governare col terrore, perché è chiaro che, insomma, che si mantiene alta. Attenzione, dico che hanno bisogno della pandemia per, non vuol dire che la pandemia non ci sia e non vuol dire che non sia un problema estremamente serio, è un problema estremamente serio, è un problema estremamente serio. E quindi non andrebbe gestito con il meccanismo ti do il bonus vacanze, eh, farà butto se è andato in vacanza, ti do il cashback, farà butto se è andato a comprare i regali di Natale. Non andrebbe gestito così, no? Con questo meccanismo schizofrenico. Vabbè. Però oggettivamente questa cosa che invece adesso magari metto sotto il collega Nannicini che mi sta attraversando davanti solo che punto primo gli voglio molto bene perché insomma almeno è un economista e punto secondo per farlo dovrei passare col rosso e quindi non si fa allora mentre ci disponiamo appunto siamo ormai vicini al Senato allora questi hanno bisogno della pandemia, primo per governare col terrore e secondo per assolvere se stessi dai giganteschi errori che hanno fatto nel passato e loro hanno bisogno di assolvere se stessi per un motivo molto semplice, che c'è il testimone vivente e vero del fatto che quegli errori sono stati in realtà delle deliberate scelte e questo testimone vivente e vero è la Lega che gli ha detto, e vi ricordate che nell'ultimo intervento in aula l'ho ci citato al alcune delle occasioni in cui gliel'ha detto, l'ha detto per tempo che certe cose erano un, un, un errore e quindi se quello che all'evidenza di tutti, all'evidenza dei grandi macroeconomisti, all'evidenza degli umili parlamentari della Lega che sono professionisti, che sono persone comunque di cultura, di spessore, eh, con esperienza amministrativa, con esperienza professionale, insomma persone che comunque hanno un retroterra, ma naturalmente non sono stiglitz. E quindi, insomma, se anche i grandi vati dell'economia, vati un po' a gettone, ma insomma dell'economia, e se anche gli umili parlamentari della Lega che portano. Nel dibattito, il loro buonsenso e la loro concretezza come principale eh, asset si dice oggi, no? Ecco, se erano tutti d'accordo, il fatto che poi ci siano state delle persone che volevano andare da un'altra parte dipende da un dato fondamentale che potremmo classificare anche qui, con categorie gramsciane, cioè l'austerità non è una politica sulla quantità del reddito, sui tagli, è una politica redistributiva se questi l'hanno voluta non è perché eh, diciamo, faceva comodo al paese abbattendo il debito pubblico perché non l'ha abbattuto è che faceva comodo agli amici loro aumentando i redditi loro e infatti dopo l'austerità la disuguaglianza è aumentata e per curarla che cosa vogliono fare adesso questi? Mettere la patrimoniale sui ricchi, quelli veri? No! quelli mediamente, non dico benestanti, ma che sopravvivono nonostante la pandemia, cioè la classe media, e la classe media, torno a dire, che dà terribilmente, terribilmente fastidio alla sinistra, perché è fatta di persone che non stanno abbastanza male da non poter riflettere, no? perché se tu stai... sei... sei... sei, sei condizioni di indigenza se il problema è come arrivare alla fine non dico del mese ma della giornata allora è chiaro che non puoi permetterti più di tanto una riflessione su quello che sta succedendo e non stanno neanche abbastanza bene da potersi permettere di non riflettere perché se fondamentalmente sei ricco se hai ereditato rendite da, uh, da, da, dalla tua famiglia se vivi in settori privilegiati e protetti è chiaro che, diciamo così, puoi guardare serenamente il fallimento del barista, il fallimento del ristoratore, il fallimento della piccola azienda manifatturiera, eh, sono cose che non ti riguardano, tu sei ovviamente schermato e quindi essendo schermato eh, pensi che questo non sia importante. Ecco, allora, questo è l'uso, quindi il corretto uso della pandemia secondo il PD, terrorizzare i cittadini, anziché eh, informarli eh, correttamente per mantenere in sella eh, questa maggioranza di risulta, eh, con il suo simpatico governo, maggioranza che litiga sul niente, cioè sui miliardi che non ci sono, e assolvere se, stessa, assolvere se stessi, nel caso del PD, da tutti gli errori che errori non erano, da tutte le cose che secondo loro prima andavano fatte come l'austerità, ma secondo noi non andavano fatte e i fatti dimostrano che ci hanno danneggiato, eh, assolvere perché adesso è diverso perché c'è stata la pandemia. Ecco, la differenza fra il mondo pre-pandemico e il mondo post-pandemico è che prima toccava solo ai greci o al limite, qualcuno lo sperava, a noi, adesso tocca a tutti. Quindi se mi volete dire che in questo modo l'Europa ha dimostrato di esistere e di servire a qualche cosa vi mando un, un bacio e un sorriso, ma è esattamente questo il momento in cui l'Europa fa capire di non esistere, di non servire a niente, di essere un meccanismo eh, di governo estremamente discriminatorio e estremamente irrazionale e non so se si sono sentite le parole che ho detto in chiusura di trasmissione, effettivamente se le cose stanno così, meglio soli e gli imprenditori ci riflettano, perché loro cominceranno a pagare la plastic tax il primo gennaio del 2021. I soldi dall'Europa arriveranno nell'autunno del 2021. Quindi eh, attenzione, voi, quindi per favore ascoltatela la Lega, perché se la Lega vi dice mesi prima o anni prima quello che succede anni dopo, questa per voi dovrebbe essere un'opportunità, non dovreste viverla come una, eh, una minaccia. Però poi insomma fate voi, noi siamo liberali e quindi ognuno con le informazioni che ha fa quello che desidera.